Ci sono notizie, ciao. <ride> mentre mi prendete nella mia trasmissione ancora da casa, ma in diretta, in radio, eh, e mentre sto cercando le ultime notizie prima di chiudere l'appuntamento, eh, beh, intanto volevo salutarvi dirvi che finalmente martedì prossimo ci vedremo, magari recupereremo eh, tutto quello che non abbiamo fatto con i vinili e ci daremo anche gli auguri di buon Natale ma ancora una volta sono a chiedervi il vostro aiuto eh, perché aiuto nel frattempo casco pure sono a chiedere il vostro aiuto perché eh, domani dovrò registrare un'altra puntata del mio social time e quindi ho bisogno di notizie, notizie curiose siete stati un po' resti eh, all'altra volta a mandarmele, quindi vi chiedo di postarle sotto questo video, ricordandovi che l'orario è quello pomeridiano, per cui, <ride> cercando anche di finire quella che è, insomma, la mia mattinata, per cui vi chiedo, insomma, di darmi una mano, vi prego, mi metto anche così, vi supplico, datemi una mano, se volete che martedì io sia con voi per farci gli auguri di Natale e raccontare ancora un po' di storie di vinili, va bene? Intanto vi abbraccio, oh vi aspetto eh, non mancate, non mi deludete, ciao!